Ma eh, dunque l'illustrazione in realtà è già contenuta nell'illustrazione nell della delibera stessa perché ho spiegato i motivi che sono spinto poi a eh, portare in aula questo eh, cosiddetto maxi emendamento. Volevo solo eh, rassicurare con l'occasione anche il collega eh, Pelonzi che eh, diciamo. Mh, preoccupato dei diritti acquisiti delle imprese esistenti o che hanno progetti sul territorio che in realtà sono fatte salve, eh, come citato dal 150 del eh, 1942, è eh, citato sia in eh, Delibera che nel Maxi Emendamento. Gli uffici poi, eh, ci tengo a specificare, la Delibera non è una variante urbanistica, ma è un atto che eh, impegna gli uffici che poi eh, lavoreranno ad una maggiore definizione mh, di quello che sarà e di quelli che saranno tutti gli atti propedeutici poi alla variante urbanistica. Eh, L'intervento di eh, Pelonzi devo dire mi eh, dispiace eh, perché l'ho sentito l'altro giorno parlare in occasione del consiglio straordinario sullo stadio, della salvaguardia, della messa in sicurezza del territorio e però oggi eh, manca nel manifestarsi a favore di una messa a tutela di un territorio particolarmente ferito e eh, percepisco insomma dalle sue dichiarazioni eh, che ci sia una effettiva poi eh, contrarietà alla messa a tutela tramite una delibera che è nient'altro che un indirizzo agli uffici e un impegno ripeto ancora una volta alla messa a tutela di un territorio.